allora ragazzi bentornati, video numero 3 parleremo, parleremo oggi delle principali tecniche di John eh, che ha utilizzato nella sua carriera ovviamente eh, come avete letto nella parte scritta eh, principalmente le sue tecniche eh, soprattutto con la mano destra sono essenzialmente tre pizzicato l'uso del pollice e l'uso del plettro eh, non mancano comunque eh, degli de episodi dei de piccoli magari passaggi in dei brani dove eh, ad esempio utilizza l'armonice artificiale vedi The Millionaire Waltz, Waltz. Quindi mh, pure lo slap in cat, ad esempio, eh, era un bassista che eh, magari eh, queste cose le, le utilizzava raramente al momento giusto senza essere troppo invasivo, ma sicuramente era un bassista e un musicista che si aggiornava, che conosceva. Eh, Penso e sono sicuro che conoscesse molto bene anche proprio l'armonia, ehm, anche perché suonare il pianoforte, suonare la chitarra, comporre eh, senza conoscere eh, l'armonia, quantomeno le, eh, le basi a un livello medio è eh, difficile, quindi sono sicuro di questo, sono sicuro che era un musicista molto molto più, eh, più valido di quello che la gente la eh, gente comune la gente un po' ignorante eh, ritiene detto questo là, andiamo a vedere ehm, le tecniche appunto principali eh, una cosa che mi sono dimenticato è che usava molto anche soprattutto nei brani eh, forse un pochino più eh, vecchi quindi i primi album usava molto anche gli abbellimenti. Eh, mi ricordo eh, in alcuni passaggi dei de trilli, dei vibrati, dei de, de glissati. Quindi mm, basta cercarli un po' perché. John non era un tipo un Pastorius o un Marcos. Mille che in ogni brano c'è qualcosa, era uno che te le dava eh, appunto giusto, nel momento giusto, eh, ma insomma credo che non debba dare dimostrazione di niente, insomma, un bassista che ha fatto la storia, eh, punto. Allora, il suo pizzicato, eh, da quello che io ho visto nei, nei, nei tantissimi concerti, eh, nei tantissimi video eh, The Queen e non solo, ehm, soprattutto quando usava Precision, mi sembra che il pollice lo tenesse eh, fisso sul pick-up. Eh, correggetemi se sbaglio, non so se faceva la classica eh, diciamo, discesa nella corda di me quando suonava le altre corde. Questo non lo so, non sono sicuro mi sembra che comunque restasse abbastanza <coughs> fermo, diciamo, con la mano. Eh, ovviamente pizzicava alternando le dita, ma spesso lo vediamo anche proprio, faccio un esempio sul solo di liar spero si pronuncia così, c'è un live in cui Utilizza proprio, forse per dare ancora più, più groove, più potenza al solo, Utilizza tutte e due le mani, le dita, scusate, contemporaneamente. Eh, quindi, un, un pizzicato abbastanza classico, soprattutto per eh, quell'epoca. Eh, non mancano occasioni in cui si sposta un po' più vicino, al, alla tastiera più raramente lo vediamo eh, nel pizzicato vicino al ponte eh, quando magari serviva un suono un pochino più eh, diciamo brillante eh, probabilmente usava Music Man che ha pick up un po' più eh, nella parte diciamo, intermedia tra questi pick e il ponte Uh, quindi, um, un'altra cosa molto carina di John, è che spesso lo vediamo nei live, leccarsi le dita, io mi sono fatto due idee, una è che uh, quando anch'io ho usato, in passato, non le uso più le corde lisce, quindi qui mi, mi dovrei un po' contraddire perché io sono l'idea che lui non le usasse, però Potrebbe anche essere che in alcuni live avevo montato appunto le corde lisce e per esperienza vi dico che con le lisce anch'io sentivo il bisogno di, eh, diciamo di bagnare le, le dita per il pizzicato perché dopo un po' sentivo che non mi scorrevano più. Quindi non ho mai avuto un grande feeling con le corde lisce tant'è che anche sul fretless molto le ruvide perché mi trovo meglio mi piace di più il suono eh, che comunque potete sperimentare perché non sia mai che eh, possa essere diciamo il suono della vostra vita quindi lo vediamo appunto molto spesso fare questo giochino divertente eh, oppure altro eh, altra idea che mi sono fatto è semplicemente che eh, fosse un suo, un suo modo per eh, avere più eh, diciamo grip con, con le corde, più feeling, eccetera comunque eh, rimarrà un po' un mistero eh, John era anche molto, seppur sempre preciso, molto pulito nel sound era anche abbastanza veloce, aveva una velocità non indifferente, eh, ha fatto dei de de groove, delle linee basso abbastanza complesse in cui ha dimostrato che anche la velocità non gli mancava. Eh, non era ov ovviamente un virtuoso, però insomma, ha dato dimostrazione anche di questo. Eh, soprattutto aveva tanta dinamica. Il pizzicato ehm, lo possiamo sentire da un volume molto forte faccio un esempio sentite come cambia il suono solo aprendo un po leggermente il, il tono la manopola del tono o chiudendo del genere è solo i dragon Attack. E qui è molto molto forte ma ehm, per esempio in un brano come Auchen Agon con Fred Freddy e Mozara Cavallè ha eh, un suono quasi felpato perché il brano richiedeva eh, quello un basso molto sentimentale, molto melodico, quindi una dinamica eh, non indifferente, ecco, e sapeva sempre adattarsi alle situazioni senza mai essere di troppo e senza mai però eh, diciamo, lasciare niente al caso. Io quando mi trovo a suonare i brani di Queen, una cosa che mi capita con pochissimi altri gruppi o pochissimi altri, eh, altri artisti, eh, quando suono i loro brani eh, non trovo mai niente da aggiungere a quello che ha fatto lui, mm, tutto ciò che aggiungo è fuori luogo. Insomma, eh, è perfetto così com'è in ogni brano eh, questo è un dono. Eh, diciamo una sua una sua dote un suo pregio che è, è, è indiscutibile allora passiamo comunque ha ehm, utilizzato anche, anche le, le, le ghost soprattutto nei pezzi un pochino più fa ora poi, poi vedremo più avanti il pletro io per l'appunto eh, ho proprio i che usava lui Comprai una decina anni fa, non si trovano più nemmeno a piangere. Eh, della Martin Blue Heavy, heavy eh, che hanno appunto la parte con il grip, diciamo, per l'impugnatura sono una specie di plastica. Non è plastica, non mi ricordo il materiale, e eh, purtroppo si rompono molto spesso molto facilmente, tant'è che come avete visto. Nel video di Wembley alla fine di Novamir, eh, quando fa un, un accordo di Mi7 un attimo, dice solo, e comincia insomma a lettrare abbastanza forti, ne, ne rompe due nel giro di pochi secondi, vede che li tira. Beh, questa è una curiosità. Comunque, eh, ha fatto anche, diciamo appunto, tramite l'uso del plettro. Eh, ha reso il suo suono ancora più eh, adatto ai brani eh, un po' più rock, ecco a me mi viene in mente One Vision, la, la versione live, c'è cioè un tiro allucinante, cosa che eh, magari con co il pizzicato difficilmente eh, avrebbe reso nella stessa maniera. Eh. Now I'm Here, eh, eh, Tired Minded Down eh, e altri, Hammer eh, To Fall, avevo fatto un video poco tempo fa proprio per far vedere che in certi brani conta la pacca, conta il tiro, più che tante note o tanti fraseggi. <musica> ecco lui eh, a differenza ad esempio di altri bassisti che magari plettrano più o meno sopra al pick up comunque un pochino più vicino al, al manico lui eh, tendeva a suonare più vicino al ponte. ecco questo ci ho fatto caso non da tantissimo tempo eh, guardavo mi sembra proprio una mia di Live Wembley, con la John Kamm. Un'altra caratteristica, suonava molto, ovviamente molto Leggero, non eh, diciamo in tensione, e riusciva a fare eh, delle linee anche abbastanza veloci e complicate eh, tranquillamente con il plettro, no, cosa non da tutti. Ecco, ehm, ma, ma, cosa volevo dire? Ehm, questo poteva essere un discorso di comodità quindi piuttosto che fare questo si, si ritrovava a suo agio più in questa posizione, oppure di sound, che più ci avviciniamo al ponte, il suono ovviamente cambia, può essere eh, appunto può essere una di queste eh, supposizioni infine l'utilizzo de del pollice eh, in primis il pan-muting io ho fatto una lezione potete trovare gratuitamente sul mio youtube proprio sul palm muting che sarebbe appunto appoggiare eh, il palmo della mano destra su, diciamo, sul ponte per stoppare leggermente le corde e ricreare un po' quel sound della James Jamerson, eh, ecco, un po' stoppato appunto, tipico degli anni 60, della Motown, eh, quell'epoca lì. Eh, ecco un esempio molto in cui si sente molto bene, è Cool Cat. L'album Hot Space, se non sbaglio, scritta proprio da, da John, e lì ne fa largo uso. Ancora mi ricordo non ho portata in mano delle tonalità, quindi c'è una memoria pessima. Però in quel brano lo uso, oppure in alcuni passaggi show masgon anche eh, si sente bene con la traccia poi, che vedremo più avanti raccia separata della versione originale si sente proprio l'uso del palm muting ehm, quindi eh, utilizzava il pollice sia per ricreare questo suono in posti come fanno tanti che mettono diciamo un po' di gomma sotto le corde vicino al ponte per stopparle automaticamente c'è cioè questa possibilità e lui utilizzava appunto questo eh, oppure in brani come eh, Wants to Live Forever ad esempio, visto nel live Wembley, ci sono dei, dei passaggi in cui, anche se non stoppa, quindi non usa il palm muting, suona con il pollice probabilmente per gusto suo personale o per comodità o chissà per cosa, quindi lo utilizzava in questi due modi, ma anche in molte altre occasioni lo si vede suonare semplicemente con il pollice, pollice o pollice indice eh, eccetera eccetera. Quindi, questo per quanto riguarda la mano destra, diciamo, credo che abbiamo detto più o meno tutto, lo slap l'ha usato molto poco, si può sentire in alcune versioni di Somebody to Love, eh, oppure proprio in Dragon Attack, mi sembra, nel Live, eh, qualche nota in Cool Cat ancora, cosa del genere quindi non era molto amante di questa tecnica anche perché magari non serviva nei ten dei brani di queen più di tanto quindi non ne ha fatto largo uso per quanto riguarda la mano sinistra John era proprio un classico bassista de, de, della sua epoca ecco, la, la tecnica diciamo è stata evoluta eh, dopo comunque diciamo che eh, si trovava bene così e eh, eh, diciamo durante tutta la sua carriera spesso si vede addirittura eh, il spuntare il pollice da, dal manico da, sulla tastiera cosa che a me mi tornerebbe veramente scomodo eh, per il resto comunque mi sembra che avesse una bella estensione anche perché il preciso è un bassone bello grosso una bella precisione eh, raramente si sentono note che escono male o quant'altro quindi anche secondo me un'ottima tecnica che con la mano sinistra eh, mo usava molto conosceva benissimo la tastiera magari questo vedremo più avanti perché eh, spesso andava, andava molto nel range alto che dire a livello di tecnica, eh, mi sembra di aver detto più o meno tutto, eh, se mai se mi dovessi scordare qualcosa, lo dico al prossimo video. Per ora è tutto, quindi spero che vi stia interessando questo, questo viaggio. Siamo all'inizio, va bene, vedremo tutto in seguito. Eh, vi aspetto al prossimo video e grazie ancora.